ci fu un'esplosione oh ma che si uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo eh sì. e poi arriva un'altra esplosione eh si vanno esplosioni guarda guarda quello che ho fatto devo guardare ok non è cosa che sono di roba comunque Aspetta, ho po' C'è un è grande fatti perché quando è tappo a c'è c'ho problemi di girare L'ho detto è caduto, minchia. Questa è una sfiga assurda. Pioggia. Non è una pioggia normale. Cos'è acido? Dai. Ma. Eh, Avete detto non c'era nessuno? E l'abbiamo ucciso purtroppo. Ho fatto testa, signori. Sad moment. La prossima la freccia verde. No, la moto boh. No, no, no, no, no. no. no no non è doppiato oh, fantastico oh, che... è doppiato devo vedermi la bocca dai ma non mi frega dell'errore di vede scusa ma minchia dove va là? e merda è una male, per maledicta siiii sì, minchia con dei tecnodi questo gioco cosa mi fa male un biciardo ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok scusa ok ok ok salta ok ok continua a ok ok no, posso ok ok ok ok Beh, devo cambiare un attimo l'impostazione che qua l'audio è troppo fuoco. Ciao, Mi sa che è fatto una grande roba! Non è solo pioggia l'acida, pesa? Uh, non è solo pioggia Oggi ah, Ma le grandi crescono e appassiscono! Mazza, oh! c'è una notizia No, Matt's a rapion E credo che inizia così il gioco alle Prologo. Prologo. Prologo. Prologo è tutto bene. Se ne sono andate. Mm. Ehi, ma che hai? Non ti volevo stringere così forte. Tu lacrimi. Hai un'allergia chirale. Quindi hai le dooms, come me. Io ho il fattore estinzione. Ma credo che tu mi batta. Di che livello sei? Le puoi vedere, giusto? No, ma riesco a sentirle. Livello 2, allora. Che cosa ci fai qui? Cerco di non bagnarmi, come te. Sembra che abbia smesso. Io mi chiamo Fragile. Sì, ho sentito parlare di te. Fragile, Davide. no, fragile, fragile, sempre. Sam Porter Bridges. L'uomo delle consegne. tardi gradi un cripto bionte al giorno leva la pioggia di torno più un tartigado forma è vega ti va di lavorare per me deve essere dura lavorare da solo. No. sul serio credevo che la fragile express fosse piena di gente piena di traditori siamo rimasti in pochi ormai in pochi a essere onesti e per giunta Ma anche di me è rimasto ben poco sono intrisa dal collo ai piedi non posso esserti d'aiuto io faccio consegne nient'altro terminale centrale per le consegne Corriere St. Porter Bridges. Il destinatario è in attesa della consiglia. Stai andando in città? Fa attenzione. Quelle cose non scompaiono a lungo. Pioggia fa invecchiare ciò che tocca, ma non può spazzare via tutto quanto. Il passato non ti abbandonerà. Ci vediamo in giro, Sam Porter Bridges. Adesso che iniziamo la nostra avventura. Ci fanno vedere molto. Anche molto e poco, capirà. Me ne sono due un corriere. C'è sta piaggia che ti fa invecchiare. Quei mostri strani. Eeeh. Eh si sì, questo è. Questo ho capito io. Ah ma sai quanto è complicato bro a Dio stazione carico verificato grazie già ja, vedi anche il fatto che tipo corre Ehi, Il... ok, non, ma ne chiede online. Oh vedi Quasi sono dei giorni me li metto qua Questo lo afferro con la mano destra Ah ok vedi con il bisogno di avere questo bam mi appende quella in caso, in caso sapvene quello che quello mangiare? che cosa continui a fare oh cosa va a Vedi? Bon samaritano. Consegna carico. Perché ci hai messo così tanto? Le leggende non arrivano in ritardo. Era una forte tempesta, ho perso la moto. Te la sei vista brutta, eh? Bene, il carico è in perfette condizioni. Beh, ci hai fatto aspettare, ma tutto il resto sembra in condizioni perfette. Quindi, ottimo lavoro. Aspettiamo la prossima consegna. Ok. Speciale per Sam Porter Bridges. Alta priorità. Alta, uh. Igor, Bridges, smaltimento cadaveri. Sam Porter, immagino. Giusto. Non ti piace il contatto fisico. Il profilo diceva che hai una specie di fobia. Sei dello smaltimento cadaveri? Che è successo? Senti, diamoci una mossa. Te lo spiego strada facendo. Andiamo. Vieni a dare un'occhiata oh, ok Già impacchettato per l'inceneritore Eh sì, con questo Da quanto tempo è che è morto? Non si sa con certezza ma io direi che è morto da almeno 40 ore Che gioco Non l'hanno messo in quarantena? Cosa gioco? Si è suicidato è fortuna che l'abbiamo trovato l'ho trattato con il ghiaccio ma non so quando andrà in necrosi dove lo porti? Ah, l'inceneritore più vicino è a nord okay. quella strada pullula la CA non puoi portarlo altrove magari potessi però non c'è tempo allora perché non bruciarlo qui questo poveraccio? e disperdere il tiralium così vicino alla città non si può fare sarebbe meglio che tentare quella strada senti possiamo farcela No, mm -hmm. Ho bisogno di uno come te, dotato di Dooms. Come capisco, il Dooms è una malattia e manca un'abilità. Beh, è già nella prima fase della necrosi. Dai, qui resterà solo un cratere. Che vuoi fare? Posso contare su di te? Mm -hmm. Allora la Bridges sottoscrive un contratto con Sam Porter. Sam. Solo Sam. E non scovole, C.A. Io le sento. Per questo mi sono premonito. Un Bridge Baby, eh? E con il suo aiuto noi ci troveremo sempre un passo avanti a loro. Oh, un bambino! A volte mi fa sentire una merda. Già, perché ti colleghi con l'aldilà sconvolge anche me partiamo ok mm -hmm.